Ciao a tutti, oggi andiamo a realizzare i conchiglioni ripieni di melanzane. Gli ingredienti sono i conchiglioni, le melanzane, la passata di pomodoro che ho già cotto con un soffritto di aglio e poi ho aggiunto il basilico, il parmigiano grattugiato, il basilico, la scamorza, naturalmente potete utilizzare anche la mozzarella e la mortadella tagliata sottile sottile naturalmente anche qui potete utilizzare il prosciutto cotto ora tagliamo le melanzane a rondelle così e poi andiamo a tagliarle a dadini facciamo dei dadini dei tocchetti piccoli perché saranno il ripieno dei conchiglioni ora io continuo a tagliare le melanzane e ci vediamo dopo per la cottura riscaldiamo l'olio nella padella e andiamo ad aggiungere le melanzane Aggiungiamo il sale e le facciamo andare fino a quando non saranno morbide. Allora, Le nostre melanzane sono cotte e adesso andiamo a farcire i contiglioni Alle melanzane cotte andiamo ad aggiungere il formaggio, la scamorza tagliata a tocchetti e la mortadella ricordatevi sempre che quel che mettete quel troverete mescoliamo naturalmente se volete farle vegetariane potete tranquillamente evitare di mettere la mortadella oppure il prosciutto cotto aggiungiamo un mestolo di passata anche due così ora il ripieno è pronto cosa facciamo? andiamo a farcire i conchiglioni quindi innanzitutto andiamo a mettere un po' di sugo sulla base del nostro tegame mi raccomando non fate il sugo troppo denso altrimenti non riuscirete a, a cuocere i conchiglioni con l'aiuto di un cucchiaino andiamo a farcire i conchiglioni così e li mettiamo sulla base del tegame. Mettiamo qui così vedete meglio. Mi raccomando, belli pieni perché poi la pasta in cottura si allarga. Aggiungiamo anche il basilico che prima avevo dimenticato mescoliamo e io continuo a farcire i conchiglioni farciti tutti i conchiglioni li andiamo a sistemare nella tegame andiamo a cospargere di formaggio grattugiato ancora della scamorza a me piace abbondante e quindi la metto tutta e ricopriamo con la passata di pomodoro Iniziate dai bordi e poi andate al centro. Come facciamo a capire se la passata di pomodoro è sufficiente? Basterà scuotere leggermente il tegame, così. Vedete? I conchiglioni sono immersi nel, nel sugo quindi riusciranno a cuocere agevolmente ora andiamo a coprire come sempre con carta forno bagnata e stagnola mi raccomando la stagnola non a contatto col cibo quindi prima la carta forno e poi la stagnola e andiamo a cuocere in forno caldo a 200 gradi per circa 30 minuti I nostri conchiglioni ripieni di melanzane sono pronti e adesso ve ne faccio vedere uno. Li ho appena sfornati. Ecco qua. Vi ringrazio per aver seguito questa video ricetta. Alla prossima. Ciao!